La domanda che ho scelto per, per noi, tra le tante che sono arrivate e alcune anche emergono anche quando facciamo così gli incontri con i collaboratori, è una domanda che spesse volte ci siamo fatti e soprattutto ce la, ce la fa questa domanda. Eh, il mondo laico, il mondo laicista, il mondo, sono due cose diverse evidentemente, che eh, non è avesso conoscere le cose di Dio, però... Tante volte cerca di trovare eh, in alcune, diciamo, lacune o presupposte tali o reticenze, argomenti validi che possano colpire direttamente o indirettamente la fede cristiana o comunque la Sacra Scrittura. La domanda è questa: perché Gesù non parla, non ha mai parlato nei Vangeli di, sui rapporti leciti, secondo la legge ebraica, non ha mai parlato eh, di sesso e soprattutto di eh, omosessualità, perché non ne ha parlato? A questa domanda si può dare una risposta solo se si conoscono perfettamente le normative alachiche dei grandi maestri di Israele ai tempi di Gesù perché se ci si cerca di andare a rispondere seguendo quello che potremmo noi definire un buon senso facciamo fatica sarebbero risposte comunque opinabili e soprattutto chi fa la domanda chi sia in buona fede o no capisce che non c'è base, non c'è sostanza è un parere che vale tanto quanto quella della domanda quindi se Gesù non parla di certi argomenti vuol dire che non li condanna Noi potremmo rispondere che l'Apostolo Paolo in alcune tematiche ne scrive e non ne parla c'è una differenza notevole, adesso la vedremo eh, ad alcune chiese che lui o aveva fondato per esempio Corinti o comunque aveva pensato di dare il suo supporto di, di, di, di grande caratura apostolica chiese che non aveva fondato lui tipo quella di Roma, ecco tanto per quelle di Roma, anzi perché ce n'era più di una, eh, divise secondo le varie etnie, no? giudeocristiani, lì di Frigi, eh, Greculi, Alessandrini e quant'altri, persiani, eh, per spiegare qual era la volontà di Dio su tematiche precise, ma ne scriveva, non ne parlava. Allora la risposta c'è, è una risposta più che sufficiente, eclatante. Macroscopica, dove la possiamo trovare questa risposta? Beh, secondo eh, l'alahà, l'alahà del quindi l'ala è eh, proprio un, tutta una normativa preci, precisa che noi troviamo in, in alcune, specialmente una, in una Mishnah che è antichissima, eh, addirittura fa parte. Del, delle tematiche studiate dalla Knesset Agdolà, quindi nel III secolo a.C., che poi sono arrivate addirittura fino al IV-V secolo d.C. e non c'è stato un, nessun tipo di variazione. Approfondimenti sicuramente sì. Dove lo troviamo? Beh, lo troviamo per esempio nel trattato di Hagigah al capitolo 2. Se invece vogliamo andarla a vedere nel Talmud, sempre nel, cap nel capitolo 2 di Hagigah, dai fogli, me li sono anche segnati, eh, anzi ce l'ho davanti, 11b addirittura fino al foglio 14a, quindi una sezione di eh, decine di pagine, di verbali eh, con domande e risposte su queste argomentazioni che possono tranquillamente soddisfare le esigenze di chi fa queste domande, le domande sono sempre lecite, le risposte devono essere comunque corroborate. Gesù non poteva parlare di questi argomenti, non ne poteva parlare. C'erano delle normative ben precise alle quali lui si è sottoposto e ha volontariamente accettato, eh, norme che per chi crede ovviamente in Cristo e nella divinità di Cristo lui stesso aveva dato già ai tempi di Mosè, ma vi dirò di più. Ci sono altri due argomenti dei quali Gesù non ha parlato e poteva parlarne, avrebbe potuto parlarne, avrebbe potuto soddisfare la nostra legittima curiosità. E non ne poteva parlare e infatti non ne ha parlato. Allora, rapporti sessuali, ovviamente sulle tematiche che vi ho detto all'inizio, che tipo di domande, i misteri di ciò che c'era prima della creazione, terzo, lo studio e l'esposizione davanti a tutti, del mistero della Merkava, capitolo 1 di Ezechiele, e in parte anche, soprattutto il capitolo 1, ma con dei rimandi forti anche al capitolo 10. Diciamo il capitolo 1 di Ezechiele, ma con i rimandi al capitolo 10. Voi vi chiederete perché. I perché sono esposti in questa sfilza di, di testi che vi ho citato. Le motivazioni sono quelle, ma la cosa che interessa a noi è che di questi tre argomenti Gesù non ne ha parlato perché non ne poteva parlare pubblicamente. Avrebbe potuto parlarne privatamente a un massimo di tre persone per quanto riguarda il primo argomento, al massimo di due persone qualificate e dei Hakamim, secondo quello che riguarda il secondo argomento, e a una persona, un Hakam di grandissima esperienza, se fossero stati personalmente insieme e quindi nel segreto al massimo una persona, pubblicamente mai. Gesù non poteva, alle folle, ai discepoli, nemmeno agli apostoli, poteva, che erano ovviamente più di tre, poteva parlare di certi argomenti. Era vietato e Gesù adempie la legge. I testi biblici a fondamento di questo divieto sono tutti questi testi avatici della Mishnah, ci sono dei riferimenti al libro dell'Elitico, ci sono riferimenti ad altri testi di Torah e quindi precedente all'epoca di Gesù. Quindi Gesù non ne parla, non perché fosse d'accordo, chi ci acconsente, Gesù non ne parla perché non ne poteva parlare e non ne ha parlato. C'è solo un caso dove Gesù fa un leggero... Leggerissimo riferimento eh, molto borderline a uno di questi argomenti, ma ne parla con una persona a parte che noi l'abbiamo scritto con una persona sola che era il maestro di Israele Nicodemo, uomo di grandissimo spessore, citatissimo anche eh, nel, eh, nel Talmud come uno degli uomini che addirittura è stato uno dei grandi discepoli di, di Lel e della sua scuola. Eh, Jonathan Alevi soprattutto, ma ehm, al di là di questo era il discorso della nuova nascita, che non è afferente direttamente alla sessualità, per quanto l'è cita ovviamente, la nuova nascita è una nascita che si intende all'interno del matrimonio, oppure al mistero della creazione, perché comunque la nuova nascita vuol dire che c'è già un nuovo eone, e quindi tu nasci dall'alto, nasci di nuovo, insomma qualche argomento strano Gesù ad personam, se però stiamo parlando di Nicodemo, non stiamo parlando del primo personaggio che passasse per strada, dove Gesù dice tu sei il maestro di Israele, non un maestro, il, c'è un articolo preciso determinativo assoluto e, e colui di alcune cose ne ha parlato, non queste tre specifiche, diciamo che sul discorso della creazione di ciò che c'era prima, di ciò che comunque nel mistero di Dio qualcosa ha sfiorato, sempre rispettando ovviamente la legge, pur potendo parlarne perché erano teta a teta. Il Creatore e la sua creatura più dotta dell'epoca. Ecco, è, questa è la risposta. Credo che le citazioni possano essere sufficienti per poter rispondere a chi fa questa domanda, perché Gesù non parla di questi temi, anzi di un tema, perché loro ci chiedono sempre quello, perché Gesù non parla della sessualità, non parla di queste cose, non parla dell'omosessualità, non parla della masturbazione, perché non ne poteva parlare, in pubblico non ne poteva parlare e non ne ha parlato, e poi voi ci aggiungete il carico d'undici dicendo che non ha parlato neanche dei misteri della creazione, ciò che è in alto, in basso, a destra, a sinistra, ciò che era prima della creazione del mondo, è sufficiente parlare da Bereshit Barailo Elohim il mistero delle 42 lettere che fondarono il nome di Dio secondo la mistica ebraica e soprattutto la mistica della Merkavà, questo è importante perché molti argomenti mistici non andrebbero diciamo divulgati in pubblico, perché la gente potrebbe anche non capire, rimanere scandalizzata e allontanarsi dalla pratica e noi potremmo dire dalla fede. Vi saluto e vi ringrazio in attesa dell'altra domanda di quelle che fanno un po' diciamo tremare i polsi, domande imbarazzanti per noi ma noi dobbiamo essere forti, precisi e fondati storicamente e teologicamente per dare delle risposte, per far capire che non siamo, diciamo, degli sprovveduti. Ciao e alla prossima.